Al Parco Verde di Caivano c'è un nuovo campo sportivo, l'obiettivo è duplice, uno di inclusione per i giovani, ma anche aprire una nuova area, un nuovo spazio di socializzazione, ce ne parla Piero Vitiello. Il ruolo della WISPA all'interno di questo progetto è quello di, di essere, ecco, attraverso le nostre competenze, e il nostro know-how, ehm, di essere lo strumento, lo strumento per le associazioni, di, di, ecco, di essere cittadinanza attiva. Lo sport è lo strumento, ora toccherà ai residenti rendere presidi di legalità e di coesione sociale questi spazi per troppo tempo abbandonati. Non certo un compito semplice a Caivano, nel Parco Verde, dove degrado e criminalità soffocano spesso i sogni dei bambini, ma dove un progetto, ribattezzato la bellezza necessaria, ha reso possibile l'inaugurazione di un nuovo campo polivalente. Basket, calcio, pallavolo riempiranno le giornate di ragazzi a rischio